nell'arrampicata non bisogna mai dare nulla per scontato infatti oggi ti voglio parlare di come si assembla un rinvio l'ho dato per scontato per tanti anni Per circa 26 di insegnamento l'altro giorno parlavo, parlando con una amica parlando degli incidenti dell'arrampicata mi è, mi, è mi è saltato in mente proprio il fatto che io non l'avevo mai insegnato quindi andiamo di corsa a rimediare in genere i rinvii vengono venduti assemblati però come in questo caso questo è un rinvio ibrido perché c'è una fettuccia Petzl e c'è due moschettoni che sono edrid e vabbè il, ferma, il blocco del moschettone è, è Petzl. la fettuccia c'ha come potete ben vedere due fori uno più piccolo sul lato destro e uno più grande sul lato sinistro. Da qui noi che facciamo? Selezioniamo prima il lato largo, quello col foro, e quindi ci posizioniamo il moschettone a leva, questa è la leva, a leva dritta. Allora, quindi questo si apre il moschettone lo si infila e la posizione corretta è quella di andare dove è più stretto, questo qui, in modo tale da l'apertura la, del moschettone deve essere dalla parte opposta di dove si trova la fettuccia, ok? Allora perché va sul lato largo? Perché il fatto che qui ci sia l'aria ampia, cioè il buco sia largo, vuol dire che permette il movimento libero alla fettuccia lungo il moschettone. Questo perché? Perché non bisogna mai bloccare le energie eh? e questo anche perché fa lavorare in trazione nella maniera ottimale il moschettone. In questa maniera qua re regge una metà del carico. Vabbè questo comunque è a posto, va bene così, ok? Invece andiamo ora a lavorare sul moschettone a leva curva. Il moschettone a leva curva uguale si posiziona sempre inserendo sempre il moschettone direttamente dentro il buco della, della fettuccia. E allora questo qui è a leva curva per permettere. Diciamo, l'inserimento ottimale della corda è diciamo, una questione di comodità, anche di comodità e anche di rischio ma questo per quanto riguarda l'esposizione al rischio quindi meno tempo ci mettiamo a schrettonare meno siamo esposti al rischio di cadere con la corda in mano questo già è più stretto e quindi evita il fatto che si possa girare perché perché è possibile che noi tenendolo addosso il moschettone si possa girare e ritrovarcelo in questa maniera qua, in questa maniera qua nel posizionare la corda, poi verrà scomodo. Uno, due, potrebbe nel momento che andiamo a prendere il rinvio per entrare la corda, si potrebbe anche, potrebbe anche sganciarsi. Quindi, negli anni è stata, diciamo, negli anni si è inventato questo gommino per evitare appunto la rotazione di questo moschettone. Come va posizionato? posizionato in questa maniera, va infilato dentro la fettuccia, va infilato dentro fino a battuta. poi il moschettone, badate, badate bene, va, va, deve prendere sia il gommino che la fettuccia all'interno, faticosamente andrete a posizionare il moschettone all'interno della fettuccia, come vedete sempre l'apertura la, la, del moschettone deve essere dalla parte opposta del, della fettuccia. E qui noi abbiamo ora finalmente il nostro amico rinvio che ci terrà i nostri voli. Ricordati sempre che senza sicurezza non potrai mai divertirti e se non ti diverti non verranno mai i numeri. Buona rampicata e iscriviti al canale cliccando sul tasto campanellino così rimarrai aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Alla prossima!